Spero che non mi abbiate abbandonato nel frattempo. Quello che vedremo oggi sarà come eh, calcolare l'area del cerchio, ma vedremo anche altri esercizi sviluppati con il regolo. Quindi il nostro alunno sa già come, come fare. La formula è relativamente semplice, eh, raggio al quadrato per pi greco, il famoso 3,14. Vediamo come procedere. La prima cosa da fare è allineare quindi la cifra 14,2 che è il nostro raggio con il cursorio. La cosa deve essere fatta sulla scala D. La lettura invece è sulla scala A. In questo caso leggiamo 201 lo 0 perché non è arrivato ne, uh, ancora alla, um, alla, alla prima lineetta sì. dopodiché si va a trasferire questo numero che abbiamo trovato sempre sulla scala di allineiamo il cursorio sì. e poi con la parte mobile Portiamo l'1 in corrispondenza. Ci spostiamo, ci spostiamo un po' con il video. Perfetto, notiamo che la parte mobile si è spostata verso destra. Andiamo a identificare sulla scala C il numero 3,14. Di solito è eh, segnato sempre con la, il, il simbolo pi greco e facciamo la lettura sulla scala d in questo caso leggiamo allora tre linee su, su quindi 3 3 ok 6 va bene 633 centimetri al quadrato Vediamo adesso un altro tipo di esercizio. Immaginiamo di avere una pianta in, in giardino alta 4,2 metri, la cui ombra è di 0,7 metri. Il mio vicino di casa ha un'ombra di 1,8 metri. Voglio capire quanto è alta la sua pianta. Allora si tratta di una proporzione. Proporzioni le abbiamo già viste. Ed ecco che metto nella, nel modo che abbiamo imparato la proporzione. Quindi x, che è la parte che io devo uh, trovare, eh, diviso 1,8 sta 4,2 a 0,7. Riportiamo la nostra proporzione in alto. Allora eh, vediamo che lo 0,7 è allineato con il 7, eccolo, della parte D e la parte C del nostro regolo viene allineata con il numero 42 in corrispondenza del 1,8 quindi del 18 della scala eh, d io trovo il risultato ma vediamolo da un altro punto di vista perché ehm, come dire, io da buon dislessico ho sempre avuto questi problemi, quindi la mia mente è una mente figurata. Io mettevo sempre le cifre in questo modo, quindi allineavo le regole in questo modo e andavo a leggere il risultato, in questo caso eh, leggo 109 e adesso devo trovare la virgola, che è esattamente... Alla seconda posizione, quindi il mio valore 10,9, ma uh, perché ho spostato la virgola? Perché 4,2 è composto da una cifra significativa, mentre lo 0,7 è composto da 0 cifre significative. Ricordiamo che dobbiamo fare una sottrazione perché siamo di fronte a una divisione, quindi il risultato è 1, devo però eh, capire che la parte mobile si è spostata verso destra e quindi devo sommare un'ulteriore cifra significativa ed ecco perché devo spostare la cifra, la virgola di due eh, posizioni. Ritornando al nostro schema, quindi la pianta del vicino è alta 10,9 metri. Facciamo però uh, finta che ho sbagliato a misurare l'altezza della mia pianta non è 4,2 ma è 2,2 metri quindi cambierà anche l'altezza della pianta del vicino vado solamente a posizionarmi con la relazione della proporzione come abbiamo visto senza farmi fare formule inverse e cose di questo tipo uso il simulatore perché dobbiamo vedere eh, la procedura, quindi sempre il mio 7, lo allineo come abbiamo fatto prima, non, non cambia niente in questo momento, al 2,2 quindi sulla scala C leggerò 22, poi mi accorgo che l'1,8, quindi il 18, è fuori dalla scala. Quindi non è più in corrispondenza della parte mobile. Cosa devo fare? Allora, identifico il numero 1 sulla scala C. Lo allineo con il cursorio, La parte mobile la sposto verso sinistra. E allineo il numero 10, notate che quello non è un 1, è un 10 in realtà, e dopodiché vado a leggere in corrispondenza del numero 18 della scala D. Sopra sulla scala C apparirà il mio risultato. Quindi rivediamo sinteticamente: fase 1, lineare il 7 che vi ricordo stava al denominatore, con il numero 2,2 eh, mi accorgo che la parte eh, che mi interessa è fuori dalla, dalla scala cosa devo fare? Allineare il cursorio con il numero 1 della scala eh, mobile come vediamo nel passaggio 2, dove è stato già fatto ok, bene, poi passo la fase, alla fase 3 dove vado a spostare la parte mobile e faccio coincidere il numero eh, 10 della scala C con il cursorio. Mi accorgo quindi che il numero 18 è rientrato nella scala. Vado a spostare il cursorio sul numero 18 della scala D e vado a leggere in corrispondenza della scala C il risultato che in questo momento valuto come 5, 6, 6 qualcosa, 6, 5. La virgola è 5,65 perché, adesso vediamo di spiegarlo, è sempre diciamo, colpa delle cifre significative che dobbiamo sempre imparare bene. 2 Diviso eh, 0,7, l'abbiamo visto anche prima, è composto da una cifra significativa meno zero cifre significative. Questo ci porta al risultato di una cifra significativa. Ma il, la parte mobile è, ehm, esce sulla parte sinistra. Di conseguenza, non devo aggiungere nulla o togliere nulla. Quindi, confermo. Una cifra significativa ed ecco perché il mio numero è 5,65, unità di misura chiaramente sarà in metri. Ritorniamo sul mio schema e vado quindi a completare, quindi abbiamo detto che era 5,65 metri. E questa è l'altezza della pianta del mio vicino.